Porta via le lacrime Sento che non vuoi star con me Non ascoltare la tua amica Voglio che non sia finita Abbandono sì le lacrime Solo se lo vuoi forse o se Lascio andare tutte le cose Allora forse cambierò Tante persone Nelle quali credevi Oh sì Tante le persone Da cui dipendevi Oh sì Tante le persone con le quali crescevi io Con le quali crescevi io oh, Io non ti ferirò D'amore morirò Io non ti lascio Mi occuperò di te, ti occuperai di me Aspettavo proprio te Iniziamo sì da qui Io e te questa storia sei ci sono uscito con un cuore in mano ma non era il mio Perdendo il rispetto sei per qualche amico che si è rivelato più falso di Dio Lontano gli infami, lottano per serti addosso e incularti domani Voltano faccia sei come se fossero dati Tu dimmi richiamo, dimmi se richiami, dimmi se ci fermi o ci chiami, oppure lo schivi Penso che lo schifi. Sei per farmi forza, mi foto se bici Ma non per schiacciarci. Dentro la mia testa, ma come se fossimo sassi. Sopra questi cd. Ehi, hey. oh, io non ti ferivo. D'amore, morirà. Io non ti lascio. un po'. Siamo sì da qui, io e te. Arriveremo fino a te, ti accompagnerò. A capo al mondo buttati, e te ferrero. Diluvio. Sai che puoi contare su di me, anche se non posso darti granché. Non riesco più a fumare troppe paranoie, vedo i mostri seri, ripenso a te. Uh. Io sempre lo stesso, combatto con il mondo, mi spingo all'eccesso, arrivo fino a fondo Tutto normale, sì tutto normale, se ti chiedo di darmi il tuo cellulare Ma tu preferisci di farmi del male, se sì, tu preferisci di farmi affogare Io non so come fare dopo, per fortuna ero sono un uomo, per fortuna adesso non gioco